Sì, ehm, forse il consigliere Fassina non, non, nella miriade di emendamenti che sono girati questi giorni non è consapevole ma noi eh, abbiamo presentato, io ho presentato un emendamento che andava proprio nella stessa direzione, dopo il lungo dialogo che c'è stato con le associazioni di gestione dei servizi abbiamo dato disponibilità a entrare nel merito del, uh, delle AGS che gestiscono virtuosamente insomma, i mercati, laddove invece ce ne siano altre che eh, non si comportino in maniera virtuosa, come ad esempio non consegnano i bilanci, che cosa che è prevista, Avremmo differenziato ehm, le tariffe di abbattimento dei canoni. In questo senso andava l'emendamento eh, che ho presentato, ma sul quale purtroppo il Dipartimento di Sviluppo Economico ha dato parere negativo, anche la ragioneria ha dato parere negativo. E, su questo, diciamo, questi pareri negativi ho dovuto eh, ritirare eh, l'emendamento, però. Non finisce qui, nel senso che a gennaio subito continueremo il dialogo e eh, avvieremo un'analisi di dettaglio proprio per andare a quantificare, perché su questo poi era il prenegativo del, della ragioneria, a quantificare le minori entrate derivanti da queste variazioni e quindi l'impatto sul bilancio e la variazione, variazione che ci sarà. Noi, ripeto, il dialogo c'è stato... Eh? voteremo favorevole a questo ordine del giorno perché va nella stessa direzione del... che stavamo prendendo insomma, come maggioranza. Grazie,